Proverbi capitolo 7 Figlio mio, custodisci le mie parole, fa tesoro dei miei precetti. Osserva i miei precetti e vivrai, custodisci il mio insegnamento come la pupilla degli occhi. Legateli alle dita, scrivili sulla tavola del tuo cuore. Di alla sapienza «Tu sei mia sorella» e chiama all'intelligenza amica tua affinché ti preservino dalla donna altrui, dall'estranea che usa parole seducenti. Ero alla finestra della mia casa, dietro la mia persiana, e stavo guardando. Vidi, tra gli sciocchi, scorsi tra i giovani, un ragazzo privo di senno che passava per la strada presso l'angolo dove essa abitava e si dirigeva verso la casa di lei, al crepuscolo, sul declinare del giorno quando la notte si faceva nera, oscura. Ecco si incontro una donna in abito da prostituta e astuta di cuore, turbolenta e proterva, che non teneva piede in casa, ora in strada, ora per le piazze e in agguato presso ogni angolo. Essa lo prese, lo baciò e sfacciatamente gli disse «Dovevo fare un sacrificio di riconoscenza. Oggi ho sciolto i miei voti, perciò ti sono venuta incontro per cercarti e ti ho trovato». Ho abbellito il mio letto con morbidi tappeti, con coperte ricamate con filo di Egitto. L'ho profumato di mirra, di aloe e di cinnamomo. Vieni, inebriamoci d'amore fino al mattino, sollazziamoci in amorosi piaceri, perché mio marito non è a casa. È andato in viaggio, lontano, ha preso con sé un sacchetto di denaro, non tornerà a casa che al plenilunio. Lei lo sedusse con le sue molte lusinghe lo trascinò con la dolcezza delle sue labbra. Egli le andò dietro subito, come un bue va al macello, come uno stolto e condotto ai ceppi che lo castigheranno, come un uccello si affretta al laccio senza sapere che è teso contro la sua vita finché una freccia gli trapassi il fegato. Ordunque, figlioli, ascoltatemi, state attenti alle parole della mia bocca, il tuo cuore non si lasci trascinare nelle vie di una tale donna, non ti sviare per i suoi sentieri, perché molti ne ha fatti cadere feriti a morte, e grande è il numero di quelli che ha uccisi. La sua casa è la via del soggiorno dei morti, la strada che scende in grembo alla morte».